Ai Monaldi, uno strumento unico in Italia per sconfiggere il dolore cronico, un'importante tappa nel cammino della medicina, sempre più attenta alla qualità della vita dei pazienti. La pagina della medicina, non ci sono altri strumenti del genere in Italia. All'ospedale Monaldi un grande passo in avanti nella terapia del dolore. Valeria Capezzuto. Io non riuscivo assolutamente a stare seduta né a stare a letto, in qualunque posizione fossi mi provocava il dolore. Giovanna è uno dei pazienti che si è rivolta al reparto della terapia antalgica dell'ospedale Monaldi di Napoli, l'unico in Italia, tra i pochi in Europa, dove per guarire dal dolore cronico si impianta sotto pelle un piccolo stimolatore grande quanto una scatola dei fiammiferi che a differenza di quelli tradizionali invia impulsi elettrici su una parte della colonna vertebrale dove il dolore può essere bloccato. Si entra attraverso la, la colonna vertebrale nello spazio dove è contenuto il midollo spinale e mediante degli appositi strumenti per la navigazione si, eh, si raggiungono i, i, i punti bersaglio dove vengono posizionati questi, questi elettrodi. Questi simulatori hanno una capacità che va dagli 8 ai 10 anni di, di autonomia. Il centro del Monaldi è stato quindi l'unico scelto in Italia dalla multinazionale americana che commercializza questo piccolo stimolatore che si applica in anestesia locale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale a pazienti selezionati che hanno fallito ogni. Ogni altra terapia e che possono vivere una vita senza più dolore. Assolutamente il dolore è scomparso, anzi è una cosa che consiglio a tutti perché eh, adesso mi sembra un sogno. Esistono delle soluzioni, esistono dei farmaci, esistono delle terapie, esistono delle tecnologie per ridurre o eliminare completamente il dolore bisogna che, che, che il paziente pretenda questo.